Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Iniziamo dei video un po' diversi quest'anno, che mi servono principalmente per stare più tempo con voi, perché non ho mai tempo e quest'anno vi voglio portare con me durante le mie giornate. Non saranno i classici vlog in cui non faccio vedere niente, saranno dei vlog in cui realizziamo progetti e quindi semplicemente vi porterò con me nelle mie giornate a fare quello che faccio di solito per realizzare i video. Cioè, non so se mi sono spiegata bene, ma lo vedrete col tempo. Se vi piaceranno queste tipologie di video, continuerò a farli, perché penso che per me siano più semplici da realizzare e da editare. Rimane da capire se la cosa può essere interessante o meno. Però, iniziamo con una piccola colazione. Ma, no! Ah, vi mostro una novità. Perché quest'estate sono successe tante cose, e lui è una di quelle novità. Lui è Ares, è l'ultimo arrivato in famiglia Sì, ho un altro gatto Però siamo sempre a 5 Perché nel frattempo uh, Abbiamo perso una delle sorelle eh, Sono rimaste Dora e Dixie E invece Luna uh, In seguito a um, Due sfortunati incidenti Chiamiamoli così um, L'abbiamo persa Niente, Non c'è nient'altro da aggiungere E niente, alla fine una settimana fa è arrivato Ares e niente continuiamo con la colazione oggi faccio il porridge perché le giornate non sono più proprio caldissime e quindi anche se faccio qualcosa di caldo ben venga quindi avena, acqua 2 minuti al microonde nel frattempo preparo le pere con questa pera voglio semplicemente provare a fare un porridge tipo pere cioccolato adesso metto anche queste due minuti al microonde non aggiungo zucchero perché sono già dolcissime e preparo una cremina con il cacao da aggiungere alle pere e basta un cucchiaino ti aggiungo un po' di miele sennò no è troppo amaro e poi due gocce di acqua giusto per rendere il cacao il liquido avena pere e infine un po' di cacao comunque oggi è giorno speciale perché si registra il primo video dell'anno è un video che aspettate da una vita e finalmente arriva in realtà penso che pubblicherò prima quello di questo per il semplice motivo che voglio che quello sia il primo video dell'anno è arrivato il momento di mangiare Oggi colazione in piedi raga mm. Troppe cose da fare Adesso vado subito a registrare E poi edito subito Quel video lì e incomincio a editare questo E voilà Finalmente vi mostro il mio studio Penso che state aspettando Questo video da qualcosa tipo Due anni Diciamo che l'ultima volta di cui ve ne ho parlato è stato a giugno dove poi ho interrotto La pubblicazione dei video Quindi Ehm um, Mal che vada, sono già tre mesi che state aspettando. Tra l'altro, tra le altre mille cose che ho da fare, questa è la settimana del mio compleanno, quindi devo anche organizzare tutto quanto. E sì, sarà interessante, insomma, anche questa cosa. E riuscire a mettere tutte le cose in modo da far inquadrare bene tutti i tempi e quindi direi che potremmo realizzare un planner assieme sia per mostrarvi um, come organizzo io le feste e quindi magari darvi qualche idea, qualche spunto ma anche per avere tutto sotto mano, sotto controllo e non dimenticarmi niente quindi prendiamo carta e penna e andiamo a disegnare dunque la primissima cosa da fare direi che è decidere la data e l'orario il tema o i colori e gli invitati dopodiché scelgo il menu scelgo il menu in base al tipo di um, festa che voglio realizzare e ovviamente la torta e anche l'outfit poi devo pensare alle attività all intrattenimento quindi creo una timeline con le decisioni che ho preso insomma e ovviamente creo anche una playlist per la musica devo ricordarmi di mandare gli inviti e prenotare che ne so, la location, la torta o l'intrattenimento, quello che è. A questo punto mi metto a realizzare tutti i progetti che mi servono, i progetti fai da te che mi servono come decorazioni o qualsiasi altra cosa. Sul tema i colori, devo pensare anche alle decorazioni, la lista della spesa. E qui faranno parte eh, tutte le cose che mi servono eh, per, la, per la festa, quindi eh, le decorazioni, l'outfit, eh, inviti, tutto quanto. Subito dopo si va a fare shopping, e dopodiché le ultime tre cose da fare, ma queste saranno fatte poi eventualmente il giorno prima della festa, eventualmente cucinare e decorare ed infine pulire di nuovo e questa quindi è la checklist Adesso però vado a realizzare eh, un'altra pagina in cui appunto mi scrivo eh, tutte le cose che eh, ho scelto per la festa e quindi di nuovo vado a realizzare il mio party plan. nella prima casellina mi vado a segnare i dettagli come la data e l'ora il luogo e il tema che nel mio caso um, sono semplicemente dei colori nella seconda casella tutti gli appunti per la torta il menu una casella la dedico anche alle decorazioni in modo da ricordarmi tutto quello che devo prendere questa la dedico agli invitati questa è importantissima alle prenotazioni la prossima è dedicata all'outfit che ancora non ho scelto al trucco e ai capelli nell'angolino lascio una casella con le cose che devo ricordarmi di fare il giorno della festa mentre nell'ultimo spazio che mi rimane lo dedico alle note ed eventualmente qui dentro eh, potrei aggiungere anche la lista della spesa quindi queste sono le due pagine insomma, che utilizzo in genere quando ehm, per ricordarmi tutto quando devo preparare una festa e eh, ora praticamente vado a completare punto ho compilato tutto e non mi resta che andare a fare shopping e incominciare a preparare tutto ultimo aggiornamento per oggi sono uscita um, a fare un po uh, di acquisti per il compleanno sono riuscita a, a fare tutto tranne che trovare l'outfit domani uh, e dopodomani provo di nuovo a vedere se riesco a trovare qualcosa che mi piace, altrimenti userò qualcosa che ho già in casa, pazienza. E niente, con questo è tutto, vi lascio alla fine del video poi alcune immagini del compleanno, in modo da eh, vedere alla fine le scelte che ho fatto, le cose che ho scritto nella lista, e niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, fatemi sapere cosa ne pensate, Uh, giù uh, nei commenti questo diciamo era un po' un video di prova infatti non, non è venuto esattamente come volevo io i prossimi spero uh, vengano un po' meglio comunque fatemi sapere se questa idea vi piace e niente se mi volete sostenere ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e uh, se cliccate sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!